Senti, io non so se ridere o preoccuparmi prima mi mandi questi messaggi. Te lo faccio o non lo faccio? No, non te lo faccio. Vabbè che noi artisti abbiamo delle rotelline in più che funzionano veramente a mitraglietta. No? Vabbè, grazie perché sei troppo forte. Ah sì, ho notato, ce l'hai proprio con questa partenza per Oganon? <ride> Vorrei dire che cambierò il titolo, partenza da Oganon perché si parte di lì per una nuova vita, però c'è qualche cosa di misterioso, di freudiano direi, perché lei ha tanta voglia di partire, e questo posto dove ci sono questi maschioni belli, eccitanti, eccitatosi, eh, capisco che la, lei voglia partire per Oganon, invece è da Oganon, grazie carissima, grazie. Cioè, mezz'ora che cerco di capire sto testo, dicevo: Ma che cavolo ha scritto? Ma che cosa dice? Si sarà sbagliata! Ma non è possibile! Cioè, come fa? Ma no, invece erano due, praticamente i personaggi erano diversi, non l'avevo capito, ma perché ero un po' dis non distratta. Non lo so. Oh, mi sono fissata su Go, non Goran. Calega. Eh, oh, mi piace quello che te devo dire. <ride> allora, i nomi sono Gorad e non, come dici tu, Gorad e Calega con la K ma detto questo adesso magari te li scrivo se hai bisogno ti sei proprio innamorato di Calega ma sei già arrivata al finale di come va a finire? <ride> poi me lo dici eh. cioè non potevi dire Giacomo Federico Maria, no? no, vabbè <ride> sei, sei, sei, sei unico. ti benedica guarda per come sei sei una grande donna sei... no, no vabbè adesso mi riprendo un attimo volevo anche dirti che iore c'è cioè il famigerato movimento famigerato il movimento importante di liberazione i.o.r.e. Vuol dire irradiamento organizzato risorse energetiche se ti piace di più Vabbè. ma sti cazzi lo posso dire? sti cazzi ma cosa hai mangiato a colazione stamattina? <ride> oh. ma scusa è un libro futurista oppure parallelo alla nostra come mi hanno detto certi commentatori che potrebbe essere su piani esistenziali paralleli no praticamente questi, questo, questo, questo mio amico che studia tutti questi fenomeni tutte queste robe strane non ti so spiegare e tutte queste galassie lui sostiene che pr praticamente posso ovviamente possono essere degli altri pianeti nelle galassie e in, in questo momento un oga non potrebbe esistere con delle caratteristiche così che è più avanti o indietro di noi, questo non si sa, è tutta una roba così, no? E quindi <ride> è un po' futurista, e... vabbè non dico niente se no poi svelo, ciao ciao ciao! Allora, quello che vede nel dischetto è Vadruen, giusto? È quello! No, guarda che se mi fai morire Yuri mi incazzo, eh. no davvero, se nell'aereo c'era lui mi incazzo, eh, Federica! Allora, devi sapere che mi sono persa per Oganon. Mi si sono mischiati tutti i personaggi, le voci, i bambini, non so che cavolo ho toccato, cosa ho fatto, mi si è mischiato tutto, ho dovuto ricominciare il lavoro da capo, mi veniva da piangere. Va bene, non importa, sono una cogliona. Eh, Com'è il maestro di informatica? Com'è che si chiama? Aspetta che l'ho ascolto. Pro due Pro due. Ciao. Ma non è che ti sei veramente persa per Ogano, Sei diventata una Oganonia. <ride> Come si chiamano gli abitanti di Oganon? Non lo so, diciamo Oganonia. <ride> E con tutti questi bei personaggi, amica mia, mi spiace, che è successo? Ma dipende da me o, o cosa è successo? Sei innamorata? Che devo fare? Oh, povera. Eh, veramente il maestro di musica sarebbe anziano mi spiace darti questa notizia lo so che li vuoi tutti fighi buonaccione però lui sarebbe quello già non ho detto niente l'altra volta perché era veramente molto bello l'hai fatto questo maestro di musica fa come vuoi tanto non è che guardano ste sottigliezze ok lo sto facendo diventare vecchio gli ho tagliato la testa Vabbè, metto la testa di qualcun altro Avevo fatto maestro di musica giovane, bello e figo e avevo fatto anche la maestra del coordinamento bello e figa, ma poi il maestro è diventato vecchio perché effettivamente fai anche la voce da vecchio, quindi non stava nemmeno bene, allora ho cambiato, no? ho messo un'altra immagine. Però cosa succede, che neanche la maestra non era più giovane, perché se sono coetanei, sono cresciuti insieme, quindi più o meno hanno la stessa età. Quindi ho dovuto cambiare anche lei, ma cambiando ho spostato dei secondi, secondi, e mi si sono spostate tutte le altre foto che... Oh mio Dio! Però l'ho rimesso tutto a posto. <ride> ma sei arrivata lì? Stai leggendo! Oh <ride> sì! Sei... guarda ti ringrazio perché di oggi ho cominciato a ridere con te che mi sei troppo forte in questi commenti dove sei arrivata testa di una testa sono arrivata dalla maestra per il coordinamento che sta guardando attraverso le vetrate eh, sono arrivata là Gianna ma dove li trovi Sti nomi maestro di musica Gianna Bah. è il mio forte trovare i nomi ai personaggi non so da dove mi nascono mi nascono così eh, si vede che da qualche parte esistono comunque è bellissimo. sapi che tutta questa roba qua io la voglio tenere perché botte risposta con la mia regista cinematografica mi fa impazzire eh, sono le prese un po con la maestra c'è due maestre e stavo cercando di capire cosa l'altra Va bene, ciao ciao!